È davvero incredibile quante parti ho sottolineato di questo libro. Intelligenza emotiva di Daniel Goleman, questo grandissimo studioso e ricercatore a cui dobbiamo tantissime e preziosissime informazioni sull'intelligenza emotiva, uno dei padri dell'intelligenza emotiva. E insieme a lui moltissimi altri studiosi si sono avvicendati negli anni come Paul Ekman al quale dobbiamo la scoperta delle emozioni universali, o la capacità di saper riconoscere le menzogne, Erika Rosenberg, per la codifica delle emozioni, con il fax. Ancora, anticamente, pensate che anche Charles Darwin aveva fatto studi sull'espressione dell'emozione nell'uomo e negli animali. O Joseph Le Dux, David Matsumoto e molti, molti altri. L'argomento del video di oggi sarà appunto l'intelligenza emotiva. Che cos'è l'intelligenza emotiva? Non è altro che la capacità di saper riconoscere le proprie altre emozioni e saperle gestire in modo utile, efficace, funzionale per se stessi e nelle relazioni con gli altri. Per capire come sviluppare maggiore intelligenza emotiva, maggiore consapevolezza emozionale è assolutamente fondamentale comprendere che cos'è un'emozione. Perché è così importante un'emozione nella nostra vita? Beh, innanzitutto per le tre funzioni a cui assolvono le emozioni. Fondamentalmente motivare un'azione, ok? Per costruire relazioni e per salvare e arricchire la nostra vita. Motivare un'azione perché sono in grado di veicolare un messaggio senza neanche proferire una parola. Pensa alla loro funzione nella nostra vita quotidiana. Quante volte ti sarà capitato di offrire un aiuto a una persona senza che questa neanche ti chiedesse una mano? Solo perché sul suo volto hai visto un'espressione, una microespressione, quindi un'espressione molto veloce di tristezza, di dolore, di sconforto. Pensa nelle relazioni quotidiane, quando ci presentiamo alle persone usiamo il sorriso. E, o quando cerchiamo una persona alla quale chiedere un'informazione all'interno magari di un supermercato andiamo proprio cercando quella con il sorriso sul volto, quella più disponibile, apparentemente disponibile, grazie proprio all'emozione che si palesa sul suo volto e le emozioni ci possono predisporre a un dialogo così come allontanare dalle persone. La cosa fantastica è che le emozioni sono genetiche, fanno parte del nostro DNA e pensa anche a quante volte le emozioni ci hanno non solo arricchito la nostra vita, ma anche salvato la nostra vita. Perché anche un'emozione come la paura, ok? Un'emozione che di solito non apprezziamo molto, no? <ride> Aver paura non è una cosa che, che, che desideriamo. Eppure anche la paura può salvarci la vita. Pensa a quante volte ti è capitato, grazie a uno spavento che hai preso, di evitare un pericolo. Di evitare un oggetto che ti arrivava addosso, magari dall'alto, magari in faccia piuttosto che una macchina che sbandava o mentre guidavi è incredibile vero solo che non sempre le emozioni possono aiutarci potrebbe essere delle volte che un eccesso emotivo ci rapisca completamente e quindi ci porti a commettere degli errori quindi avere assoluta consapevolezza delle nostre emozioni è molto importante per saper reagire quando possiamo farlo nel modo più funzionale pensa che anche Un'emozione come la gioia, ok? Quindi in un eccesso di euforia potremmo fare delle stupidaggini e metterci davvero in pericolo, mettere in pericolo gli altri. Ecco perché è importante capire un'emozione. Ed è per questo che prima di spiegarti come sviluppare maggiore intelligenza emotiva, ho deciso di crearti questo grafico, ok? Questo grafico qua è lo schema di un episodio emotivo. E adesso andiamo a vedere nel dettaglio, ho cercato di renderlo più semplice possibile. In poche parole, come funziona la nostra mente, questa fantastica macchina che è l'essere umano? Beh, devi sapere che innanzitutto all'interno della nostra mente c'è una sorta di database, di allerta emozionale, DAE, ok? Dentro qua sono storate molte informazioni che ci permettono di rilevare i pericoli e molti segnali, ok? Per dirci che qualcosa di importante sta accadendo nella nostra vita connesso a questo database che è permanente, ok, c'è un radar emozionale sempre attivo, anche di notte. Questo database, dici, da dove arrivano queste informazioni? Arrivano dal nostro, eh, dall'evoluzione, ok, quindi vengono trasmesse dai nostri nonni, i genitori, fino a noi, i nostri figli, via discorrendo, e li scorrendo, e dalle esperienze che facciamo, immaginiamo ad esempio di entrare per Tre volte nel bosco e tutte e tre le volte, sfortunati, girando una pianta troviamo una serpe sotto e ci spaventiamo, ok? Questo spavento, quindi la risposta emotiva, paura, viene immagazzinata con l'informazione del serpente. A questo punto il nostro radar emozionale sta in costante allerta e un bel giorno, uscendo in giardino, ok, girando l'angolo della casa, c'è una corda per terra ma non la riconosciamo subito, il nostro radar, però, vede che è simile al serpente e ci spaventiamo. Ora dirai: Ecco perché delle volte mi spavento per una cosa che non devo spaventarmi. Esatto. E che cosa succede a quel punto? Siccome lo scopo è quello di funzionare in maniera automatica, perché ora che stai a capire, forse aspetta, questa non è una corda, è un serpente, no, non è un serpente, eh, quindi indietreggio, no, vado avanti, se quello fosse stato un serpente, ti avrebbe già morso. Ecco perché. Il fatto che funzioni in maniera automatica e veloce è fondamentale. A questo punto il radar emozionale, che ha rilevato il segnale, l'ha trovato nel database, comunica col cervello che attiva un REA specifico, ossia una risposta emozionale automatica. Va bene? L'emozione. Questo avviene in meno di 200 millisecondi sotto la soglia di consapevolezza, non ne siamo consapevoli, avviene, accade. Ok, che cos'è la risposta emozionale automatica? È l'emozione, in questo caso di paura. Che cos'è quindi di fatto un'emozione non è altro che un programma diverso è dal sentimento, ne parleremo poi in un video specifico. E all'interno del programma definito paura ci sono una serie di informazioni importantissime. Quindi viene generato un impulso che attiva queste funzioni sempre meno di 200 millisecondi. Siamo sotto i 400 millisecondi, velocissimo. E comprende una serie di cambiamenti a livello fisiologico ed espressivo. Ok? Tutto questo è automatico quali sono questi cambiamenti beh il ritmo cardiaco ad esempio la pressione pensa al sangue che si muove lo spostamento del sangue quando hai paura non, non diciamo sono congelato dalla paura perché il sangue si sposta dall'estremità ok e va negli organi piuttosto che nella rabbia magari sale in testa o nelle mani per prepararci a combattere o nelle gambe per scappare o nelle pupille per farcele dilatare per prestare maggiore attenzione ad esempio nel disgusto alziamo il labbro e spostiamo dietro la testa perché anticamente questo movimento serviva per fare in modo che il labbro superiore ostruisse le narici per non far sentire il cattivo odore ci allontaniamo ed è rimasto il disgusto anche e non solo per gli odori ok ed è qui che ricopre un ruolo fondamentale l'espressione perché l'espressione avviene in maniera automatica da qui l'importanza del saper riconoscere le microespressioni anche nell'analisi della credibilità e nel capire lo stato emotivo di una persona perché fino a qua tutto è ancora automatico e quasi totalmente inconsapevole avviene, accade pensa che sono più in grado gli altri di vedere il tuo stato emotivo che tu stesso di avvertirlo tu ci impieghi un po' di più poi che cosa accade da questo momento in poi? Abbiamo quello che viene chiamato periodo refrattario, che parte da un picco massimo, per questo ho messo la fiamma, che poi va via via spegnendosi, quindi scemando, ed è quel momento in cui tu ti trascini ancora dietro quella, quello stato di, di spavento che hai avuto. Prova a immaginare di aver evitato un incidente in macchina e rimani ancora bloccato per un po' con il volante stretto. Ok, qui sei nel picco massimo emotivo, e poi però tornando a casa non è che ti passa subito, ci vuole un pochettino, 5-10 minuti, un quarto d'ora, ok? E questo è il periodo refrattario, però questo ci fa anche capire che è proprio in questa parte che noi possiamo iniziare a lavorare sulla nostra consapevolezza emotiva e lo capisce ancora di più da questo simbolo qua, questa mano che dice ALT, ok? Si chiamano regole di esibizione. Queste dipendono dall'ambiente, ho segnato dal contesto, dalla cultura, dalla cerchia, dal club. Le regole di esibizione sono quelle che lavorano sulla regolazione dell'emozione. Un esempio di una regola di esibizione è quando, eh, ad esempio, siamo in chiesa durante un funerale e una regola di esibiz esibizione può essere che non si ride in un funerale però è magari accaduto un qualcosa che per un secondo crea ilarità e quindi ci fa venire da ridere, ma sopprimiamo nel momento in cui diventa consapevole quel, quel momento di eh, ilarità, ok? e lo sopprimiamo con questa regola che abbiamo chiaramente acquisito nel tempo in questo caso la società, l'ambiente, il contesto, ok? ce ne sono molte altre, questo ci fa capire che cosa però che è proprio in questa area che possiamo iniziare a sviluppare da qui in poi delle reazioni appropriate, quindi reazioni legate all'intelligenza emotiva. È qui che possiamo sviluppare maggiore consapevolezza emozionale. Ok? Come tre esercizi velocissimi ok allora dove ho messo lo specchio un primo esercizio è innanzitutto la cosa più importante è cominciare a prendere maggiore eh, coscienza consapevolezza e conoscere le nostre emozioni come si manifestano in noi quindi potresti iniziare a prendere uno specchio metterti davanti scegliere l'emozione che vuoi imparare a conoscere meglio e mimarla metterti lì e quindi la paura in questo caso stringo le, le, le sopracciglia, le abbasso, tendo, le, tendo okay, tendendo le, le palpebre, sbarrando gli occhi in questa maniera e tirando le labbra in questo modo. Chiaramente ci sono dei corsi appropriati che ti insegnano ogni singola emozione quali muscoli muovere. Però a modo tuo, mettiti davanti allo specchio, pensa a un'emozione specifica e prova a mimarla e mantieni poi quell'emozione per circa un minuto. E inizi a notare che cosa accade nel tuo corpo cosa accade nel tuo volto quali muscoli stai muovendo cosa accade nei tuoi pensieri se ti affiora qualche riaffiora qualche ricordo cosa accade nel resto del tuo corpo se cambia qualcosa a livello fisiologico ricordati sempre di avere un pensiero positivo a cui ancorarti subito dopo per ritornare in uno stato emotivo positivo un altro esercizio è partendo dai ricordi ok potresti tenere lo specchio sempre a portata di mano e andare a un ricordo che ti riporta un'emozione specifica un'emozione che vuoi conoscere di paura di tristezza piuttosto che e nota ancorandoti a quello stato emotivo provando a rivivere in maniera viva ok sinestesica quel momento come rinasce quell'emozione nota quali muscoli iniziano a tirarsi ok puoi farlo anche con un ricordo positivo non necessariamente con un'emozione negativa e nota cosa accade anche in questo caso. Questo ti aiuta ad aumentare la, tua, la conoscenza delle tue emozioni e quindi a imparare a riconoscerle tempestivamente, subito dopo che, che superano la soglia di inconsapevolezza, cioè quando iniziano a entrare nell'area di consapevolezza. Un terzo esercizio, beh, può essere molto utile per le persone che ad esempio si arrabbiano spesso, ok, mi viene in mente questo come esempio, quelli che si arrabbiano nel traffico piuttosto che, beh, prova a notare, tenendo un diario, ogni volta che qualcosa ti fa arrabbiare, annotala, annota l'orario, annota che cosa ti ha fatto arrabbiare, qual è quel particolare innesco, quel comportamento, quella frase, quella battuta, quell'espressione che ti ha fatto arrabbiare, rifletti e cerca di capire che cosa è accaduto il tuo corpo da dove è nata l'emozione dove si è spostata che pensieri sono nati e potresti cominciare a pensare a quali opzioni hai per reagire reazioni per reagire in modo più funzionale a quell'emozione ok per, perché non ti crei dei danni e perché non li crea ad altri pensa quante volte per in, impulso diretto abbiamo reagito nel modo sbagliato e calmandoci abbiamo avuto subito in mente alle opzioni che avevamo pensa prima a quelle opzioni per poterle adottare tempestivamente io spero di averti illuminato ok con questo video e ti ricordo sempre che su emozionimenzogne.it trovi moltissime risorse. Trovi dei test gratuiti che puoi fare online per mettere alla prova le tue conoscenze e competenze. Trovi dei corsi base e avanzati. Trovi un blog con articoli, podcast e molto, molto altro. C'è anche altro sul canale di YouTube. Ci sono dei podcast. C'è davvero tantissime risorse. Ti consiglio di visitare il nostro sito ufficiale. E noi ci vediamo al prossimo video. Ricorda di lasciare un commento. Ciao.